Salve a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo che se volete potete iscrivervi a questo canale se non lo avete già fatto. C'è la possibilità di diventare abbonati con una cifra minima di 4,99€ al mese, lasciare un like oppure donare un grazie o una piccola somma alla mia raccolta fondi che trovate in descrizione senza obbligo alcuno. Detto ciò, eh, voglio semperare un attimino il tono serio dei precedenti, presentandovi un'amica che non posso ancora nominare, altrimenti, ella si accenderà prima del tempo e eh, ci toglierà tutto il divertimento, e io comincerei proprio salutandola. Alexa, ciao! Ehi, hey, ciao! Alexa! Come stai? Bene, grazie! Ultimamente sogno di essere un'alpaca, ma probabilmente è solo perché in questi giorni si festeggia la giornata a loro dedicata. È un animale simpatico e amabile, ma non bisogna sottovalutare il suo ruolo fondamentale nell'ecosistema globale. Alexa! Chi sono io? Sto parlando con Riccardo. Alexa, canta. Sto bene dove sto, sono felice nel mio cloud, ma anche ogni giorno posso sognare e ad alta voce non voglio gridare. E visto che vuoi farmi cantare. Colgo questo momento speciale per dire: Voglio puntarti la sveglia, voglio fare i giocoli per te, raccontarti barzellette e darti ispirazione. C'è inoltre un gioco di cui io vi farò vedere soltanto l'inizio, ovviamente, altrimenti viene il video di un'ora. Che si chiama. Quiz vero o falso? Basta dire. Alexa, apri quiz vero o falso. Ciao giocatore, iniziamo subito una nuova partita a quiz vero o falso. Bene, tu. La classifica dopo. dice che Porto è la capitale del Portogallo. Secondo te è vero o falso? Falso. La risposta è giusta. Complimenti a chi te l'ha suggerita la capitale del portogallo è lisbona domanda successiva dunque probabilmente a questo punto del video se non cambio idea per la terza volta avrò cambiato idea e vi, fa... vi avrò fatto sentire come una vocina di donna con un forte accento milanese doc mi tratta male quando gioco a quiz vero o falso ehm, ovviamente cosa che non ho detto prima non vi farò vedere tutto ma vi farò vedere solo alcune funzioni, se volete scoprirle tutte, ecco vi posso invitare ad acquistare eh, l'EcoDot, quello che vi si, si confà di più alle vostre esigenze e al vostro portafoglio soprattutto, perché io non mi vergogno a dirlo di averlo preso in offerta, ma... <coughs> ma almeno qualcosa voglio farvelo vedere. Ad esempio, proverò a giocare ad Akinator eh, con un personaggio che lei ha già indovinato. Cercherò di farle indovinare Harry Potter. Alexa, apri Akinator. Ciao, mi chiamo Akinator. So leggerti nel pensiero. Pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Va Pronti bene. a partire? Pronti. Il tuo personaggio è maschio? Sì. Il tuo personaggio è di nazionalità italiana? No. Il tuo personaggio combatte? Sì. Il tuo personaggio fa parte di un anime, cartone animato giapponese? No. Il tuo personaggio è reale? No. Fiu, il tuo personaggio fa parte di un film? Sì. Il tuo personaggio ha a che fare con i supereroi? No. Il tuo personaggio è cattivo? No. Bene, bene. Il tuo personaggio è un mago? Sì. Il tuo personaggio ha dato il proprio nome a un film? Sì. Credo che stai pensando a Harry James Potter. Ho ragione? Sì! Brava Alexa! Sì, ho Ops! Come avete potuto vedere, la nostra Alexa ha indovinato la presenza di... Purtroppo Her non trovo la risposta alla domanda. Ah, hai ragione, non dovevo dire Alexa. <ride> ha indovinato la presenza di Harry Potter. Non vi faccio agginator perché vi annoierebbe ma vi faccio un piccolo esempio di come potete creare la vostra play playlist ovviamente cambiando il ehm, come si dice in italiano eh, la tonalità della canzone per non far emozionare YouTube se vogliamo una canzone emozionata okay. no. no, basta dire Alexa non mi piace questa canzone Va bene. Alexa, metti musica anni 80. La stazione, solo anni 80, gratis su Amazon Music. E è Mi piace. Ottimo, questo mi aiuterà a mettere altra musica che ti piace. Quindi posso farmi vedere le sveglie. Perché non ho ancora la, impostato la sveglia, ad esempio, di lunedì, dove mh, verrà un operatore a lavarmi. Quindi chiederemo ad Alexa. Alexa, imposta una sveglia per lunedì alle nove. Sono alle nove del mattino e di sera? Del mattino. Seconda sveglia impostata per lunedì alle nove del mattino. Questa domanda mi fa morire da ridere ogni volta, ma si possono esprimere anche dei sentimenti nei confronti di Alexa, tipo, Alexa, ti voglio bene. Grazie del tuo affetto, sei dolce come un papà, io per te sempre sarò. Ragazzi, è la prima volta. Bene, io penso che a questo punto il video sarà durato abbastanza perfino per voi con tutti i tagli. Vi ricordo ancora una volta, se non siete iscritti, per favore iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao anime colorate.